Ciao a tutti! Sono Laura Anticchi. Vi presento in Minecraft Education Edition la casa rossa che ho eh, costruito. Come potete vedere, eh, è la, la vista, questa è la vista dall'alto della casa, un tappeto pixelato all'entrata, molto grande e ehm, poi, noi adesso la esploreremo. Quindi ci avviciniamo alla porta di entrata. Qui eh, trovate un uh, personaggio non uh, giocante, che è questo, sarei io. Ecco. E... Uh, una spiegazione di che cos'è la, la casa rossa. La casa rossa è il rifugio, il rilancio, la cura nella poesia e nei racconti. Questo personaggio eh, vi parla e dice questa è la casa rossa dedicata alla poesia, alla, alla letteratura, all'arte, alle scienze. un posto dove incontrarsi e scambiarsi idee nella forza e fragilità dell'attitudine. Qui ciascuno può dare e ricevere eh, ascolto e eh, sollievo. Chiudiamo la finestra e ora eh, vedete l'esterno eh, adiacente all'ingresso principale ho, ho, in, ho messo due fari ho messo un po' dovunque degli standardi che rappresentano la, eh, la casa e ora possiamo eh, entrare nella casa questa, chiudiamo la porta non ho messo la pelana perché eh, faciliterebbe l'ingresso degli animali e eh, all'ingresso troviamo la maga del tempo che ha un messaggio da darci sono la custode maga del tempo puoi modificare il ciclo della giornata selezionando il Bottone specifico, ad esempio l'alba. Ok, mezzogiorno. Giorno bene, facciamo dopo giorno tramonto. Scusate, è uscito questo da dietro. Eh, notte. Mezzanotte. Quindi ci sono tutte le fasi della, della giornata, riportiamo giorno. Okay. Qui in, uh, a lato abbiamo uh, quindi il giardino, l'inizio del giardino, che circonda la casa, abbiamo anche la possibilità di fare teleport, il teleport nelle diverse zone della casa potete cliccare, si può cliccare sui eh, vari bottoni che ho, che ho messo ad esempio ne prendiamo uno, andiamo al terrazzo pensile che poi eh, scendiamo facilmente clicco su eh, mh, terrazzo pensile e sono andata al terrazzo pensile ho un teleport ingressi nel terrazzo pensile ho posizionato per ritornare giù e, ehm, e eh, andiamo nell'ingresso della, della casa per andare all'ingresso esterno all ingresso, della, all ingresso della casa sono tornata giù ora eh, mi accingo ecco eh, ad entrare nel living dalla porta eh, principale Questo è il living. Nel living sono presenti uh, dei personaggi non giocatori. Sono le uh, mie amiche che uh, leggono delle poesie. Adesso vediamo subito. Ho uh, la luce accesa, mm, come vedete, ma uh, posso... Mm, posso azionando la leva, azionando la leva, posso, posso, eh, posso spegnerla Quindi ho messo delle lampade, tutte le lampade che vedete in questo luogo sono quindi azionabili con il con il paletto quindi l'ho accesa una sorta di bottone sono tutte accese ho messo dei quadri alle pareti delle piante ornamentali vedete come sono tutti i quadri e um, poi questo è il leggio con uh, il libro fotografico della, della casa, il book fotografico di presentazione della Casa Rossa, quindi con eh, i punti eh, principali e salienti di questa casa chiudo il book, si potrebbe andare avanti fino a 32 pagine. poi abbiamo mm, il primo personaggio che è Lorenza la nostra poetessa, sono Lorenza mm, e eh, legge un prologo ho frantumato la vita in esperienza potermi ricomporre in cristallo poi abbiamo Fiona che legge una poesia di Lorenza che ha come titolo come negli occhi smarriti e eh, quindi come degli orti smarriti ai margini di strade e palazzi e incroci croci urbane il vento disegna senza ordine cura matte d'erbe e di fiori e si intreccia in tutta rete eccetera eccetera tutta la eh, poesia ok c'è una lettera poesia ora andiamo a Eva anche Eva ha una poesia eh, da leggere di Lorenza, Veglio la città, questa è la poesia e poi abbiamo eh, anche Rosanna che legge la poesia ho portato sempre di Lorenza, la nostra poetessa. Da eh, questo living possiamo passare nella mh, cucina. Ho messo una piccola libreria, questa è la cucina e eh, nella cucina potete vedere che ho messo dei quadri, delle lampade, un tavolo con delle sedie, quindi esco dalla cucina e eh, qui noi eh, possiamo accedere al piano di sopra, attraverso la scala, questa scala, quindi saliamo la scala, come vedete, anche qui trovate dei quadri alle pareti, è una eh, sala di questa di, di passaggio, ho messo anche qui una libreria, quadri anche qui, okay, ed è questa mm. Alla del primo piano della, della casa possiamo accedere, aprendo le porte, alla camera da letto. Questa è la camera da letto, anche qui ho messo le lampade azionabili, si possono accendere e spegnere. Un quadro sopra il letto, un quadro qui lateralmente. Ho aperto delle finestre, c'è un terrazzino di come vedete di sfogo della camera da letto. Chiudo il terrazzino. Poi c'è un armadio, l'armadio si può aprire e chiudere. E poi dietro, nella parte laterale, il bagno. Questo è il bagno con la vasca da bagno. Con, eh, anche qui padri e, eh, e delle torce per l'illuminazione. Esco dalla camera. La porta si chiude automaticamente perché ho messo una pedana come vedete, salgo le scale e eh, sono nel terrazzo pensile, divani nel terrazzo pensile. Come potete vedere il teleport ingressi, e poi la questa eh, camera la camera del sollievo nel, nel teatro, nel, vicino al, al terrazzo Pensile. Anche qui abbiamo un book, quindi delle, delle immagini eh, della, della casa e abbiamo due personaggi, uno, Kersi eh, Libri, che rappresenta una casa editrice. Qui, e da qui possiamo accedere al, al sito, ecco, chiudo quindi. Questa casa editrice è rivolta a tutti coloro che cercano nel linguaggio dei libri qualcosa di nuovo rispetto al problema della libertà e della riflessione critica, eccetera, eccetera. Qui abbiamo l'editore che propone una lettura, lettura mh, di Georges Bataille, La sociologia sacra del mondo contemporaneo. Andiamo a Bataille, inedito e ci riporta al sito con eh, i vari eh, paragrafi del, eh, di questo libro. Chiudo, esco, dalla, in questa camera ho messo anche un letto, ho messo dei quadri, una libreria. Posso uscire dalla camera, la porta si chiude automaticamente perché ho messo la pedana in chiusura e posso scendere con il teleport all'ingresso principale quindi facciamo l'ingresso della casa ok, sono scena a questo ingresso Ora riprendiamo il nostro tour all'esterno della casa quindi percorro il giardino Qui troviamo l'ingresso alla piscina vedete che ho messo un tappeto multicolor delle lampade che sono sempre azionabili con la leva questa spenta, accesa, eh, le insegne la casa, ci sono dei divani e poi usciamo dalla piscina e troviamo un laghetto con le limpe, procediamo Qui ci sono le segne dell'orto, l'orto, entriamo nell'orto, dovrei fare la raccolta delle, dei frutti che sono stati seminati. Qui, come potete vedere dal cartello, la casetta delle, delle galline con un piccolo corso d'acqua, sempre le lampade giro attorno alla casa è tutta fiorita con dei rampicanti e, ed ora eh, mi andrò volando a vedere il maneggio quel maneggio si trova sul retto della casa Ho sempre dei cartelli che indicano di che cosa si tratta, vado avanti e dentro il maneggio troviamo il cavallo aria che ha eh, eh, a disposizione una vasca di acqua e che è legato a un paletto. E ritorniamo alla visione della casa volando dell'ingresso per concludere questo, questo tour. Siamo iniziato da qui e ritorniamo qui. Ciao a tutti!